Ciao ragazzi, come va? Spero bene. Oggi in questo video ho intenzione di mostrarvi alcune smerigliatrici angolari o perlomeno quelle che io posseggo. Bene, iniziamo con il video. Passiamo subito al primo modello di cui io sono in possesso, che è una classica smerigliatrice angolare, questa non ci fate caso che è senza protezione senza manico, è una smerigliatrice che non uso quasi mai e ha una potenza diciamo molto bassa, è della Bosch e nulla ragazzi, questa la possiamo iniziare a mettere da parte, prendiamo il secondo tipo. Secondo tipo preso è questa qui. Purtroppo non ricordo la marca, né tanto meno si legge. Questa è una piccola smerigliatrice angolare come quella. Quella ha una praticamente può montare dischi fino a, 120, fino a 115, Questa anche e possiamo metterla anche da parte, dopo andremo a vedere le differenze. Prendiamone un'altra, uh. eccola qui, la Verdona. Dopo parleremo un po' anche di questa, questa può mandare dischi fino a 125 E eh, ha avuto un problemino, ha avuto un problemino di cui dopo vi parlerò Vi lascerò comunque il link qui in alto, qui, di questa smeriglia angolare Andiamo a prenderne un'altra Ok, presa l'ultima diciamo piccola, che in realtà è intermedia, queste due sono piccole, queste qui sono queste due sono intermedie che è praticamente la più affidabile che io abbia in garage non ha la potenza maggiore ma è la più affidabile infatti il verdone neanche qualche giorno è già si è rotto il cavo bene non ho voluto aprirla per sostituirla alla fine si è solo sguainata un po la guaina ci ho messo un po di nastro isolante per irrigidire il cavo per non far rompere i cavi e Dopo andremo a vedere il perché questa è praticamente la mia preferita. Ora passiamo alle grandi, quelle da 230. Direi di procedere per ordine di potenza e la prima meno potente è la Bosch, con una potenza di 1800 watt. Mettiamo da parte anche questa, pesicchia un pochino, passiamo alla seconda. Questa qui è la seconda, non, non riesco a leggere purtroppo la marca, sì, è tolta con il tempo, sta qui. Atlas Copco, Co Co Co. non lo so che marca sia, è praticamente leggermente più potente della Bosch di 100 watt nemmeno ma alla fine hanno più o meno la stessa potenza ora mettiamole da parte tutte quante e iniziamo a capire la differenza fra tutte queste smerigliatrici e perché io preferisco determinate smerigliatrici ad altre smerigliatrici allora ragazzi partiamo dalla prima la prima ha praticamente un accensione di sicurezza che mi permette di accenderla e staccarla così okay? mentre le altre no le altre sono leggermente più facili tranne quella della Parkside, questa non ha alcun tipo di, eh, di soft start come nessuna delle, eh, delle 6, non, non c'è nessun tipo di soft start, eh, questa qui basta semplicemente attivarla tramite questo interruttore per poi staccarla, dopo andremo a sentire anche come suona insieme alle altre ok possiamo metterla da parte e vi voglio dire che io con questa non mi trovo mi trovo meglio con le altre perché con questa devo stare lì a mantenerla così e così e non mi trovo bene preferisco le altre perché hanno un'impugnatura più comoda e ora vi faccio vi spiego che cosa intendo con un'impugnatura più comoda intendo che praticamente vi basta stare così la posso mantenere anche tranquillamente con una mano anche se il peso si sposta in avanti però riesco a mantenerla meglio rispetto a quella lì riesco ad avere una presa maggiore mi è capitato più volte che eh, mi stessero quasi per scappare di mano e che si impuntassero questa sono sempre riuscito a riprenderla mentre quella ho fatto molta fatica a riprenderla ragazzi ovviamente quella ha meno potenza quella si blocca molto più facilmente rispetto a questa questa ha molta più potenza anche se eh, non è potenza dichiarata ma, è, ma si nota durante l'uso quotidiano di ogni giorno questa non ha alcun tipo di sicurezza ha semplicemente un interruttore infatti una smarigliatrice angolare economica non ha alcun tipo di soft start non ha eh, nulla di nulla è una smarigliatrice molto easy passiamo alla prossima questa possiamo metterla anche qui da parte passiamo a quest'altra Quest'altra è la più usata, la più usurata, è quella che è stata più maltrattata di tutte quante. Più o meno tutte quante, quasi tutte. Trenne della Bosch. Questa qui è praticamente maltrattata parecchio. Ha fatto lavori di ogni genere. Infatti nel corso del tempo il cavo l'ho dovuto sostituire l'interruttore ho dovuto sostituirlo purtroppo il suo originale non si trova da nessuna parte l'ho cercato non lo trovo non avendo anche i, il nome della, della smedia triangolare non riesco a trovare l'interruttore praticamente l'ho sostituito questo qui prima aveva uh, un blocco di sicurezza dove si andava prima a premere qui con il dito il pulsante che c'era qui nel lato e poi si andava a premere l'interruttore se no non partiva anzi non si schiacciava proprio l'interruttore sistema che dopo vedremo uh, su un'altra smerigliatrice ragazzi questa ha una gran potenza è molto ma molto potente e sinceramente per la qualità che ha è un'ottima smerigliatrice angolare l'unico difetto se vogliamo proprio chiamarlo difetto è stato l'interruttore che non si è bruciato si è staccata praticamente la parte di sopra ho provato a rincollarlo con l'attac con una vite centrale ho provato in tutti i modi non ne ho voluto saperne un'altra cosa che qui si è rotta è il pulsantino dietro per praticamente togliere il disco infatti ogni volta che devo togliere il disco devo farlo con un punzone devo mettere un punzone qui sul lato Mantenere il disco così e farlo con il punzone. Il problema è quando ci sono i dischi, quelli là per il legno. Infatti, quelli per il legno uso le altre tre smerigliatrici. Questa possiamo metterla da parte. Prendiamo quest'altra della packside, che è diciamo la più economica fra tutte quante, sicuramente perché le ho pagate molto di più, tutte quante rispetto a questa packside. Ha una discreta potenza um, i cuscinetti secondo me hanno qualche difetto perché perché hanno qualche difetto perché fa molto molto molto baccano fa un baccano che non è indifferente Ha qualche difetto il primo difetto la qualità del cavo è pessima l'ho usata 3 4 volte si è già rotto il cavo questo andrà sostituito poi l'andrò ad aprire e, e porterò un po' più avanti il cavo per poi risaldare tutto cioè più che altro risaldare i connettori e rinserirli. sperando che non siano in otturne, con ottone con l'ottone intorno eh, e quindi sia un po' un macello questa ah, non mi soddisfa praticamente molto sinceramente rispetto alle altre preferisco questa qui verde rispetto a quest'altra praticamente è questa a volte mi capita che rimane impuntata così e per sbloccarla fa un po' di fatica non è proprio il massimo eh? non è il massimo invece se la porto solo in avanti funziona benissimo l'interruttore senza alcun tipo di problema non ha soft start non ha alcun tipo di protezione d'altronde per quanto l'ho pagata non posso chiedere molto L'unica cosa che mi sta antipate è questo interruttore Che se solo potrei lo cambierei A volte si impunta e non riesco a sbloccarlo Ora passiamo alle grandi Passiamo alla smegliatrice grande della Bosch Questa qui Ecco qui <ride> È un po' troppo grande diciamo Questa qui non ha alcun tipo di sicurezza Non ha soft start È dannatamente pericolosa Ma agli anni che ha Purtroppo questa qui eh, l'accensione è manuale, tramite un interruttore è facilmente disinseribile. L'unico difetto è che se questa vi scappa e finisce da qualche parte non si ferma, quindi è un po' un difetto. Mentre le altre, bene o male, se finiscono da qualche parte il pulsante si sgancia e questa non si sgancia il pulsante, quindi è un po'... Un difetto abbastanza gravoso passiamo alla prossima questa spostiamola da un'altra parte no, la prossima non c'entra neanche se la vado a pagare o la supplico questa qui neanche ha il minimo ben sapere di soft start questa qui diciamo che non ha soft start non ha alcun tipo di protezione anzi una protezione ce l'ha per uh, questa probabilmente è l'unica di tutte tranne quella rossa per attivarla bisogna premere prima questo interruttore sopra e poi l'interruttore sotto altrimenti l'interruttore non si schiaccia posso rilasciare anche l'interruttore sopra l'interruttore sotto continuerà a rimanere premuto quando lo, quando lo lascerò anche se mi scappa di mano mettiamo caso che mi scappa di mano e rimane che non si può premere no? si sgancia subito e molla subito si sgancia scappa subito via ok colleghiamole alla 230 di casa e sentiamo il sound di tutte quante <ride> chiamiamolo sound mi raccomando raga se andate a comprare una smegliatrice del genere non toglieteci le protezioni non toglieteci il manico che sono importantissime andiamola ad attivare questa diciamo è un po' da revisionare passiamo alla prossima questa è la mia preferita per levigare e andiamo ad accenderla già cambia di molto prima di attivarla piccola nota ah, praticamente eh, anche questa come il parkside e come anche l'altra smerigliatrice grande, non la Bosch, il, il bullone per mettere il terzo manico. Andiamo ad attivarla e sentiamo il sound. Diciamo. Ok, passiamo alla parkside sono passato alla backside quella che dichiara più potenza di tutte ha anche il manicotto il perno per mettere il manicotto sopra ha la regolazione di giri cosa che non ha nessuna di tutte e cinque e ora andiamo ad attivarla mettiamola alla massima potenza e andiamo ad attivarla tappatevi le orecchie Fa un casino infernale Ora passiamo alle due grandi Ok raga passiamo alla Bosch Professional Ho sempre un po' di timore quando attacco la corrente di questa Perché non si sa mai il pulsante è spostato in avanti e questa scappa Ok andiamola ad attivare Posizione ben salda con i piedi E andiamo ad attivare il jet Questa io l'ho sempre chiamata il jet Aspettiamo se fermi Ok Ora capite perché l'ho sempre chiamato jet Passiamo all'ultima Ok ragazzoli eccoci L'ultima ultima che non è Ultima anzi ha molta più potenza Rispetto a Parkside ha, ha, ha, Scusatemi a Bosch Non è minimamente paragonabile a Parkside Questa non ha la regolazione Dei giri Ha anch'essa il perno centrale E ora andiamo ad attivare Lo so ci dovevo cambiare il disco però Purtroppo non sono riuscito a trovare la chiave, quindi quando troverò la chiave per aprirla ci cambierò anche il disco. Ok, impugnatura salda, si preme il pulsante e poi quello sotto. Che è molto più silenziosa rispetto a Bosch e sembra ne abbia anche di meno Ora tiriamo le nostre conclusioni Ok raga, tirando le nostre conclusioni io le due smerigliatrici grandi non le ho quasi mai usate e Le ho usate raramente ma le ho usate solo nelle occasioni in cui ne avevo veramente bisogno In cui le piccole non avevano una potenza sufficiente Uh, quindi io vi consiglio se volete acquistarvi una smerigliatrice angolare acquistatevi una smerigliatrice piccola per iniziare perché le grandi hanno sì molta più coppia ma quando vi si impunta una smerigliatrice angolare da 2 kg cavalli da 3 cavalli prende quella prende si butta e se vi finisce addosso siete morti non c'è niente da fare nulla la stessa cosa per i guanti mi avete visto che non usate i guanti i guanti perché li trovo praticamente inutili diminuiscono la presa sulla smerigliatrice oltre a diminuire la presa eh, mi mi peggiorano anche il grip cioè praticamente è sempre la presa ragazzi se una smerigliatrice di quelle maniere eh, una smerigliatrice grande come quella prende vi scappa di mano e vi finisce sulle mani con tutti quanti vi fate male vi assicuro che vi fate male ci sono persone che hanno perso le mani le dita e peggio ci sono persone anche che sono morte con quelle smerigliatrici vi raccomando state sempre attenti usate gli occhiali di protezione la mascherina sempre e ragazzi io per questo video vi saluto iscrivetevi al canale vi lascerò delle smerigliatrici qui in basso Uh, in descrizione se siete interessati iscrivetevi al canale se volete contattarmi avete bisogno di qualunque cosa potete iscrivermi su telegram io ragazzi vi saluto iscrivetevi lasciate like condividete i video ciao belli